Un recording in progress. Come ho detto oggi, beh, adesso io la stacco e succede il patatrack. E stanotte non dormi, dai, la rifacciamo tutta. La rifacciamo tutta, andiamo a riprendere tutto da casa. Va bene, va bene, poi davvero mi trovate a casa vostra. <ride> Give di Sicilia, ciao ragazzi! Benvenuti! Ma ci siamo messi a fare i format, ci siamo messi a fare i format invidiosi di Serremo, di tutte le, le cose che vanno in onda, anche noi mm. abbiamo voluto fare qualcosa. Questo è tutto un cammino che faremo insieme in questa quaresma. Speciale, direi. Specialismo, che dico speciale? Speciale, proprio. <ride> Avremo tanti ospiti. Oggi con noi fa proprio lui, l'uomo che corre più veloce della gazzella che ogni mattina si sveglia in Africa. <ride> <ride> e se più di non so chi. Dario Reda, direttamente da Padova. Ciao Dario. Ciao. Uh. Benvenuto Dario. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao Gaetano, ciao Sara. Come se fosse la prima volta che ci vediamo. Ma no, vabbè, ma bisogna fare qualcosa così, insomma, anche in maniera formale. Ci siamo salutati prima esattamente 30 secondi fa, ma non importa, non era registrato. Forse. Forse era meglio quello di prima. Immagini, veramente. Comunque. Prenderanno così, nudo e crudo. Dario, allora, dici un po'. Parlaci un po' di te. Padova. Eh, eh sì, Padova, ma penso che dall'accento in realtà si senta. Eh, Dario eh, ho 30, quasi 32 anni eh, questa è la mia stanza eh, io insegno a scuola insegno scienze motorie a scuola eh, lavoro con i bambini anche al pomeriggio sempre atletica, calcio, mondo dello sport eh, studio ancora sono iscritto al eh, secondo anno di scienze religiose all'università e eh, eh, nulla eh, dieci anni fa anzi, quasi 11, in realtà ormai sono, sono diventato cristiano perché ho ricevuto il battesimo da adulto. Questo in breve, mm. chi sono? Battesimo da adulto, quindi una conversione tardiva, diciamo, scoperta dopo. Cos'è successo? Ma, allora, eh, quello che vi sto per dire eh, sono soltanto dei puntini, che ho messo io in maniera arbitraria perché mi sembravano eh, quelli più marcati, eh, che ho messo però a posteriori. E questa la voglio chiarire prima di, di, di raccontarvi in breve quello che è successo. Non è che mentre vivevo questi eventi, dicevo cavolo, il Signore mi sta parlando. Assolutamente no. A posteriori, guardandomi indietro, ho detto: però lì sai che c'era, ma sai che anche lì, ma sai che anche lì, e allora ho provato a unire i puntini. Eh, cosa è successo? Eh, diciamo che io metto l'inizio, ma eh, lo metto io appunto con, con, la, con la mia testa, magari c'era qualcos'altro che a me non è noto sapere, eh, il 15 marzo del 2005, che era eh, un, un martedì, eh, c'era la partita dell'Inter, eh, giocava Adriano, all'epoca l'imperatore, magari qualcuno se lo ricorda. E, e, e io, super tifoso dell'Inter E anche super tifoso di Adriano eh, Quando segna, alza la maglietta Fa vedere una scritta Sotto la maglia de, da gioco E c'era scritto Filippesi 413 E io da fan di Adriano volevo capire cosa volesse dire Quella scritta, ovviamente E, e, e quello è stato il primo Il primo là eh, La prima fiammella che mi ha avvicinato Perché poi la professoressa di religione Il giorno dopo mi ha detto Guarda se vai sulla Bibbia trovi la frase Tutto posso in colui che mi dà la forza poi allora anch'io per emulare adriano eh, mi sono scritto le stesse frasi sulle magliette poi c'è stata una ragazza eh, alle superiori che molto molto molto credente che mi costringeva a farle compagnia a messa e io per non fare brutta figura ci andavo e poi un po alla volta con i suoi genitori che mi hanno detto guarda che c'è la possibilità di diventare cristiani da adulti e mi sono avvicinato volta, nel 2009 ho chiesto al mio parroco e don alberico io voglio diventare cristiano e nel 2011 poi il 23 aprile del 2011 ho ricevuto e il battesimo e la cresima e la prima comunione questo in brevissimo però risottolineo una cosa sono eventi che se uno li legge in maniera superficiale dice vabbè ma che cavolata è questa cosa c'è cioè, adriano vabbè. poi c'è la nonna parte importantissima nella, nella storia poi c'è l'irene che è il nome di questa ragazza in realtà sotto c'è un'azione eh, non conscia sicuramente non mia dove ho dovuto essere un pochino passivo in questo quindi magari non opporre resistenza sicuramente non fare il vangelo di questa domenica parla un po è quello delle tentazioni e, e parla un po del rapporto con la parola perché il diavolo tenta gesù proprio con la parola e tante volte noi eh, quando ci approcciamo alla parola siamo appunto tentati di voler sentirci dire qualcosa che appunto noi desideriamo che quella parola ci dica. In te invece la parola ha lavorato in maniera del tutto diversa, è stato proprio da quel piccolo seme di Adriano con la paglietta alzata che poi ha fatto sì che tu scoprissi tutto eh, un mondo eh, che in qualche modo ti era tra virgolette sconosciuto. Ma eh, Sara senti io eh, sono molto convinto che punto uno il signore eh, ti venga a cercare lì dove, dove sei tu eh, adriano l'inter non è che era un giocatore di un'altra squadra in un altro momento era lì per me e il signore voleva dire qualcosa a me in quel momento lì chiaro che se fosse stato non pronto se non fosse stato il momento eh, giusto magari avrei soltanto esultato per il gol di adriano punto però con i sé si fa fatica a ragionare. Io penso che quello che ho detto prima, cioè del, del rendermi passivo e del farmi trasportare, non del fare, ma del far fare, cioè del non opporre resistenza, ma di accogliere. E questa è la grande differenza tra il cercare il significato che io voglio dare alla parola, per esempio, e, e invece far sì che la parola germogli per quello che è. E, il Vangelo, ovviamente con le registrazioni non si capisce niente quando diremo di questa domenica. <ride> il Vangelo... <ride> Però il Vangelo di questa effettiva domenica, cioè l'ottava del tempo ordinario, eh, parla di una cosa molto semplice, cioè eh, un melo non, non deve fare fatica per fare delle mele, perché è la sua natura. Eh, cioè, eh, l'albero si riconosce dei propri frutti e se è un melo, farà mele, molto semplicemente, non è che deve sforzarsi, deve cercare qualche innesto strano, cioè è così. Se è buono, se è un albero che fa mele, farà mele. Ecco, penso che per far sì che la parola nel significato pieno emerga, non si debba fare nulla, semplicemente non si, debba, non si devono opporre resistenze, non si deve cercare di incanalare, eh, in quello che io cerco di dare e questo davvero forse è ancora più faticoso perché è, è il grande, la grande differenza secondo me che Maria per me è un esempio meraviglioso in questo tra il saper aspettare eh, e il farsi aspettative e, e l'attendere invece perché noi lo usiamo quasi come sinonimi le due cose e invece il farsi aspettative eh, vuol dire incanalare qualcosa anche un significato di una parola di un gesto di un evento in quello che noi vorremmo aspettarci no la tentazione di dire questo lo voglio leggere con gli occhi di dario usando la testa quindi leggo e, e se non va così però me la prendo devo prendere con qualcuno per forza perché no con dio e, e invece il saper attendere che è un'altra cosa completamente diversa che è quello che mi ci insegna maria eh, nell'attesa è proprio l'aprirsi all'inaspettato, cioè so accogliere, ma non mi aspetto nulla. Qualsiasi cosa verrà, va bene. Ecco, questa è la differenza da far emergere il vero significato della parola, che è sinonimo di saper attendere, perché poi il frutto, se è melo, darà per forza mele. E invece il farsi aspettative, dove invece so che è un albero... Fa farà mele, ma io cerco a tutti i costi di incanalarlo nel Ma perché non vengono fuori pere? Oh, guarda com'è. Ecco questo, penso. Avevi delle aspettative che poi sono andate a frantumarsi fronte a una nuove opportunità. Beh, e eh, sì, uh, nel senso che ti devo dire la verità, io mh... Come ho detto all'inizio, quando, eh, quando ho visto l'Inter Adriano, non ho detto cavolo Gesù mi sta dicendo di diventare cristiano. Quando mia nonna mi obbligava ad andare a messa, non è che dicevo: oh, ma in realtà mia nonna mi vuole cristiano. Quando per compiacere Irene io andavo a messa con lei, non era per dire: ma in realtà lo Spirito sta, Santo sta agendo in me. Non ho mai pensato a queste cose. Quindi in realtà di aspettative eh, non me ne sono mai fatte nemmeno prima assolutamente ehm, anzi girando un pochino eh, i connotati eh, mi ero fatto delle aspettative in senso negativo eh, quando i primi mh, giorni di scuola della quinta superiore che era il 2009 e io ero appena eh, entrato nel cammino del catecumenato, quindi quello che poi mi preparerà a ricevere il battesimo nel 2011 ehm, e io vado a scuola con i miei compagni di sempre delle superiori a dire che ero diventato catechumeno e che un anno e mezzo dopo avrei, avrei ricevuto il battesimo. E, e loro hanno cominciato a bombardarmi per convincermi del contrario. Dicevano, ma Dario, ma tu hai presente la Chiesa, cos'è? Ma scusa, ma poi i preti? Ma tu, tutta la ricchezza e il diavolo e il male nel mondo e queste solite cose qua, no? E, e, e loro mi stavano creando delle aspettative in senso negativo, come dire, ma c'hanno ragione, allora verrà fuori questo se effettivamente è così, no? E io invece penso che e, nonostante questi uh, queste male lingue mi verrebbe da dire, questo sparlare questo cercare di convincermi che stessi facendo la scelta sbagliata quella del voler diventare cristiano invece ho saputo non per merito mio attendere per vedere poi la meraviglia che è venuta fuori che, che, che dieci anni dopo, cioè adesso mi porta a parlare allo stesso modo del primo giorno da cristiano cioè dieci anni fa appunto quindi il, il battesimo, eh, cioè sempre in questa domenica eh, il diavolo che ripete spesso a Gesù, ma ah, se sei il figlio di Dio, ma se sei il figlio di Dio, e il battesimo è quello che ci rende figli di Dio. Il tuo essere figlio di Dio, com'è com stato? E come lo vivi ancora oggi? Allora, io, ehm, chiaro, sulla carta dovrebbe essere tutto molto automatico, nel senso che eh, quando fai anche il percorso del catecumenato, cos'è? Eh, è il catechismo che voi, cristiani normali, fate eh, alle elementari e alle medie. e eh, Noi catecumeni lo facciamo in un anno e mezzo, massimo due. E lì, ovviamente, ti inculcano il significato, tra le varie cose, anche di ma che state facendo? Cioè, cosa sarete? Beh, il battesimo. è eh, battesimo, figlio di Dio, battesimo, figlio di Dio, battesimo, figlio di Dio. Ma finché te la ripeti, te la studi, la sai a memoria, dici: Vabbè, eh, l'ho detta dieci volte, eh, ovviamente sarò figlio di Dio. Cioè, quando ti, mi sono stato battezzato, Dario, io ti battezzo, vescovo di Padova, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ho detto: Ah, beh, adesso sono figlio di Dio. <ride> e in realtà, eh, per, cioè, il concetto c'era, c'era, ma non riuscivo a sentirmici. E c'è una grande differenza tra dire: Ok, lo sei, bello. Il sentirselo, cioè sentirsi davvero figli. Penso che solo negli ultimi anni sto scoprendo uh, la vera dimensione dell'essere figlio, che penso anche che sia l'unica uh, dimensione per vivere da cristiani. Mm. Ho, ho, ho uno sfondo carino che ho, ho da qualche anno sul telefono, non so se si vede, e. Sì, quasi... Sì, ok, sì, bene. Sì, okay. E, e penso che sia l'emblema del, del vivere da figli, questo. Eh, io i primi anni, quando sapevo a memoria che io dopo aver ricevuto il battesimo eh, sarei diventato figlio di Dio, ma non mi ci sentivo, volevo vivere la mia vita da, eh, da protagonista, cioè essere io quello che faceva le cose, prendermi meriti, demeriti meriti, eh, avere la luce dei riflettori addosso, essere io quello che rendeva bene, che riusciva a stare con le persone, ero io. E si, si capisce già che quando uno vuole essere al centro, e, e passa un po' il termine dell'egoismo e dell'egocentrismo, si capisce che non si è figli di nessuno in questa situazione, perché se si è al centro, il figlio invece prevede una dipendenza dal padre. E, e, e mi sentivo davvero eh, autore del mio destino, che però, quando mancava tutto quello che mi, mi, mi gonfiava l'ego, cascavo miserabilmente. Cosa che, negli anni, soprattutto ultimamente, se vivi da figlio, non puoi cascare. Perché c'è qualcuno, come Rembrandt, eh, rappresenta bene, che ti abbraccia sempre. E io negli ultimi anni, eh, davvero solo negli ultimi anni, sto riscoprendo questo, eh, questo decentramento. Questo non essere io al centro. Questo... Uh, non fare ma far fare a qualcun altro questo va bene così prima non andava bene così prima o ero dario al centro di tutto eh, super applaudito con un sacco di complimenti e o oh, basta e invece adesso la dimensione di ma cosa vuoi di più che essere figlio penso non serva aggiungere altro eh, non è facile anche perché quando lo racconto in giro eh, tutti noi, eh, me compreso, quando mi, mi autoparlo, siamo tentati da dire Vabbè, ma allora come si fa a essere figli? Cioè, come si fa? Ma come si fa? C'è cioè, sempre questo, vabbè, ma come si fa? E questo come si fa? È il nostro ego che, che, che, che ce lo fa dire Perché noi siamo malati del fare E un'altra volta, come si fa a dire essere figlio che è un decentrarsi Che è un farsi abbracciare e non fare Come si fa? In realtà, per essere figli non devi fare nulla, lo sei Non devi fare nulla devi lasciar fare che è una cosa molto più difficile. E eh, vabbè, ma come si fa a lasciare fare? No, non devi fare. E si continua così? No, Un loop. non finirà mai questa cosa. E, penso che una delle cose che mi ha aiutato tanto, però, e questa è perché so che poi le persone cascano sempre nella pratica, cioè, vabbè, e quindi e, sempre illuminato da, dall'esempio di Maria, che per me è, è maestra nella fede, eh, quando lei, dopo aver visitato la cugina Elisabetta dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo ehm, parla e scrive il Magnificat ehm, l'ultima parte del Magnificat ehm, dice semplicemente cosa Dio ha fatto per lei ha rovesciato i potenti da toni, ah, ah, ah. c'è una serie di 8, 10 versetti ha, ha, ha, ha innalzato gli umili, ha, ha sempre rimandato i ricchi mani vuote, eccetera, eccetera. Ecco, penso che quello sia il primo passo per sentirsi figli, perché sentirsi figli vuol dire riconoscere cosa il padre fa per te. E noi invece siamo troppo abituati nella religi religiosità egocentrica che viviamo a dire noi cosa abbiamo fatto per Dio, che è una cosa un po' malata, però lo facciamo. Oh, io faccio questo, io faccio quello, io faccio questo. Invece Maria, esempio di umiltà totale, mi e, e, e ci insegna a riconoscere cosa Dio fa per te e riconoscere cosa il padre fa per te che sei figlio. Ecco, penso che il decentrarsi, il far fare, è un riconoscere cosa Dio fa per te ed è un esempio meraviglioso. Quindi, di comporre un Magnificat, eh, riconoscendo ed essendo grati di quello che si ha e di quello che si è, eh, è un primo passo per dire cacchio, c'è un padre che fa e non ci sono io che faccio egocentrico, come sempre, ecco, quello così. Oh, la mascella che mi è arrivata fino al pavimento, sotto il pavimento. <ride> sì. infatti non ti sento più, sei dal microfono. <ride> sono rimasta assolutamente schiazzata, io penso che i tuoi mm -hmm. alunni siano molto, molto fortunati. Yeah. Sì. È sì, va bene, insomma, sì, boh. <ride> Com'è, com'è? Fare molto bene, tipo. <ride> Cosa? Com'è il tuo vivere con i ragazzi? Beh, il mio vivere con i ragazzi è vivere. Cioè, penso non serve aggiungere più di così, nel senso... Eh, io, allora, apro una parentesi che forse sarà un pochino lunga, però, però la voglio aprire lo stesso. <ride> Eh, io mi sono sempre chiesto, allora anche, soprattutto quando adesso quando vado in giro a raccontare eh, che studio scienze religiose, che magari vado in giro e eh, mi vedono che ho la croce al collo, ah vabbè ma Dario ma tu fai il prete? Sei, sei un prete in realtà? Eh, no, ah vabbè ma allora insegni religione? No. Ehm, e io devo dire la verità che la figura del prete mi ha sempre affascinato, cioè io se, se volessi scegliere io cosa fare nella vita sceglierei di fare il prete. Solo che purtroppo, o per, anzi, per fortuna, ehm, è, a me non piace scegliere, non, non basta che piaccia a me la cosa da fare. Perché se dovessi scegliere in maniera egoistica, sceglierei assolutamente la vita del prete. A me piace. E, ehm, e penso che il termine vocazione, che a me piace tantissimo, che io... Eh, Amo definire come dov'è il posto, la situazione, l'ambiente, dove tu puoi essere utilizzato eh, in maniera totale come mezzo per far passare l'amore di Dio verso gli altri. Ecco, non serve, non serve aggiungere altro. E io quando sono a scuola, quindi con i miei alunni, sento al 200% di essere strumento eh, che fa passare a le persone con cui sto assieme, quindi i miei alunni, l'amore di Dio. E, e quindi questo mi fa un pochino desistere dal dire: Eh, vabbè, il prete piacerebbe solo a te, Dario. Eh, però, lì, effettivamente, vivere, ecco, penso che sia quello. E poi potrei raccontarne di ogni, nel senso, ce n'è ogni, ogni giorno qualcuna di nuova, anche un po' di scazzi. <ride> con, con colleghi, presidi, robe varie. Ma, ma se, se ogni volta che ci sono queste cose, penso a. Però è proprio qui. Cioè, quando ti senti a casa, quando non ti chiedi nemmeno, ecco, quando riesci a non chiederti, eh, ma mi sento a casa, quando non ti devi nemmeno fare questa domanda, vuol dire che sei già lì. Quando non ti chiedi nemmeno, ma è il posto giusto, vuol dire che è quello il posto giusto. Quando riesci a non farti queste domande o comunque non vengono fuori, vuol dire che va bene quel posto, vuol dire che è per te. E, e, e, e, e lo è, non mi viene mai in mente di chiedere, ma e qui dove vorrei stare. quando sono lì non penso, non vorrei essere in nessun altro po pa pa sì, pasta, posto e i ragazzi mi prendono in giro perché mi dicono vabbè però fino in nessun altro posto cioè le maldive, no no ragazzi qua vabbè ma vedere l'Inter allo stadio, no no ragazzi qua <ride> e, e anche quello perché ci sono tanti magari situazioni in cui dico o oh, mi piacerebbe essere da un'altra parte, ecco a scuola no proprio lì con quella classe, con quell'alunno che mi sta rompendo le scatole, là vorrei essere eh, sono tutti segni ehm, che poi ti fanno fa dare una risposta, che ti portano poi alla risposta ehm, perché so che è lì dove mi sento di stare, dove mi sento chiamato a stare per tutti questi motivi. Qui eh, ecco, basta. Penso che tu sia l'unica persona che va a scuola contento di stare andando a scuola, sono felice di stare, <ride> è vero. <ride> <ride> ma, io, ma infatti a, a, me, a me dispiace che, che, che sia così perché è brutto essere l'eccezione nel senso io penso ai ragazzi e, e, ne viene, e vengono fuori di questi discorsi prof ma come si fa a, venire, si fa a essere felici di andare a scuola se vedi i professori che sono loro i primi a dire oh ragazzi finalmente sono arrivate le vacanze o oh, ragazzi cioè Magari uno lo dice in maniera superficiale, ma è bruttissimo da sentirselo dire, perché stai confermando e marcando un, un, un pensiero che già magari i ragazzi hanno. e non puoi far vedere che anche tu non ti hai voglia di stare lì, perché passi un brutto messaggio. Eh, eh, oh, vabbè, ma Se uno non è felice non può far finta di essere felice eh, effettivamente, però vabbè. <ride> Dalla bocca esce quello che dà il cuore sovrabbonda. Altro vangelo di questa domenica però che non sarà quella delle tentazioni, ma vabbè. Però così. <ride> stiamo parlando di un altro Vangelo, ma non importa eh beh, ci sta, ci sta eh. allora, 24, siamo registrando il 24 di febbraio data tra l'altro anche molto particolare quindi, se ci sono due Vangeli: poi se li vanno a leggere tutti e le due bene quindi andatevi a leggere il Vangelo del 24 anche per capire 24, è un gruppo temporale questo è abbastanza strano <ride> Allora, eh, un'altra esperienza che tu fai con la parola è quella di condividerla con gli altri e eh, condividere il tuo punto di vista, condividere come ti senti, cosa ti sta lasciando quella parola. Eh, lo condividi con gli altri attraverso il commendario, che è bellissimo, <ride> molto eh, l'egocentrismo di prima, no? <ride> E, e, e cosa devo dire? <ride> no. Non ho fatto no, il format tutto per me, <ride> dove parlo? e faccio i commenti al Vangelo. No, no, è quello... No, ma in realtà, perché è nato è nato davvero a caso, nel senso che eh, sono andato a Messa una domenica, era luglio dell'anno scorso, eh, quindi quelle classiche messe dove non c'è nessuno perché sono tutti in vacanza e quindi si va in vacanza anche per la Messa. E... Mh, e ascoltavo la parola, poi l'omelia del, del parroco, e dicevo, ma a me, cioè, mi stai rovinando quello che il Vangelo sta dicendo, ma come, come, come hai potuto sprecare una cosa così alta? E hai detto due cavolate, tipo, eh, perché Gesù è figlio di Dio e lo Spirito Santo è su di noi e bisogna pregare perché Gesù è il Signore della vita. Cioè, ma cos'è sta roba? Cioè, perché sono le classiche frasi che vengono dette da preti che, che, non, che non vivono forse il Vangelo, scusate il moralismo. E, e io dicevo, ma no, ma... Cioè, tutte queste persone qui, che erano trentina, per carità, però poi ho moltiplicato per tutti, magari, le situazioni, cioè, se ne vanno a casa con un Vangelo pazzesco che non gli ha lasciato nulla, e io ho detto, no, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Allora, tornando a casa, eh, ho 400 metri da casa, da, dalla chiesa a casa, ho detto, no, ma io adesso, adesso faccio qualcosa, anche perché era luglio. Io avevo appena fatto... Eh, ero sotto eh, la convalescenza di un incidente che avevo fatto in bici a fine maggio, eh, e quindi ero a casa praticamente. Ho mandato un messaggio a, a una mia... Eh, una mia amica qua della parrocchia che fa la grafica, io gli ho detto Sara. Ma tu non è che potresti fare non so, una copertina di un uh, che vorrei cominciare a fare i commenti al Vangelo. Eh, va bene, va bene, ma faccio guarda che io torno a casa e vorrei registrare quindi hai 10 minuti. Va bene, va bene, faccio qualcosa. E l'ha fatto al volo, infatti, è un po' così. Eh, ma come lo vuoi chiamare, Dario? Eh, boh, commendario, <ride> <ride> così a casa. Cioè, è nata questa roba così. <ride> e, e poi, un po' alla volta, ho registrato lì, un po' alla volta poi è andata avanti questa cosa, e, e mi rendo conto che il Vangelo, la parola, se viene spezzata, a me piace tanto questa parola, eh, spezzata eh, in maniera da sentirla utile, viva, eh, fa piangere, commuove... Cambia la vita veramente. E il problema è che troppe volte uno la sente come una cosa vecchia che non serve a nulla. Vabbè, beh, a sta cosa, chi se ne frega. E, e invece, davvero, mi sono reso conto che le persone si illuminano, cambiano se la senti dentro, la senti utile per te nel 2022. Cioè, Dario a 31 anni nel 2022, Gesù mi può dire qualcosa? Cavolo, se può dirti qualcosa, ma un ragazzino di terza superiore a 16 anni che dice che bestemmia tutto il giorno, qua si usa un sacco bestemmiare, che non va più in chiesa, non va nemmeno più in parrocchia. Il Vangelo ha qualcosa a dirmi, cacchio, ma anzi, è proprio per te, ma non per te, ragazzi, ma per te che ti chiami Marco, per te che ti chiami Luca, per te che ti chiami Sara. Cioè, proprio per te, ed è una cosa assurda questa cosa qui. E quindi un po' alla volta, in realtà, è diventata sempre più grande questa cosa qui. E, e c'è sempre questa spinta per i miei alunni, perché lunedì, poi, che ho sei ore a scuola, è una figata parlare di... Eh, de del Vangelo della Domenico con i ragazzi. <ride> Ma però eh, sai, io non sono andato a messa, però ho ascoltato il suo Vangelo, figo! <ride> il suo Vangelo soprattutto. <ride> e, um, no, no, eh, e poi è così, insomma, è, va avanti. È rimasto questo nome qua e eh, vabbè, così è. <ride> non lo cambio più. Dove lo possono trovare i ragazzi questo commentario? Ah, questo è l'aspetto, la, la parte social uh, pubblicitaria. <ride> no, in realtà la settimana scorsa ho dovuto ho dovuto, ho aperto un canale YouTube, ehm, quindi è lì eh, il video del commento al Vangelo, perché su Instagram lo mettevo come Reel, ehm, ma non si poteva andare avanti e indietro, sui Reel non si, possono avanti, non, si, non si può andare avanti e indietro nel video, e quindi se uno magari si bloccava lo schermo doveva ripartire dall'inizio, magari dice due palle, e quindi su YouTube c'è il video intero ed è più facile, quindi è lì, su YouTube. Commentario, seguitelo, non so come si dice. <ride> um, io stavo pensando, Dario, io ho fatto un po' irruzione nella tua vita, no? E magari forse hai avuto la fortuna di vivere il battesimo con molta consapevolezza, con una determinata maturità perché l'hai ricevuto eh, da grande. Ma diciamo, ora com'è la tua vita rispetto a prima? Cioè nel senso, Dio che è nella tua quotidianità, nel tuo vivere con i ragazzi, nel tuo... cioè rispetto a prima, come hai capito che era quella la cosa giusta da fare? al, al di là dei segni di cui abbiamo parlato anche no, cioè, no, no. la consapevolezza di dire io è nella mia vita perché allora. mh, ti faccio questa domanda per il motivo che magari noi abbiamo alcuni ragazzi della fra ormai anche prossimi ai 30 anni perché il nostro cammino è fino ai 30 anni quindi magari avranno dubbi di questo genere domande, qual è la mia vocazione in questo senso ehm Vabbè, allora, sicuramente, a parte, a parte i segni eh, Adriano, nonna, Irene, che appunto sì. sono solo mh, specchietti per l'allodole, quelle mi piace chiamarli, e, mh, io in realtà mi ha fatto sempre strano chi, quando ci parlo assieme, mi dice, sì, io sono convinto che dio la mia vita e... Fede, mai dubbi, pam, pam, pam, sotto wow Cioè, queste cose qua a me hanno sempre spaventato, non so, se sì, ho spaventato io voi adesso, non importa. <ride> eh, va bene, va bene, ci sta. Eh, io invece mi sento eh, spesso ehm, in dubbio. Mi sento spesso ehm, con l'umore a terra, con... Ma Dio, non ci sei? Con... Vabbè, forse ho fatto la scelta sbagliata... Con uh, uh, Ho bisogno di una risposta Mi sento irrequieto dentro E devo cercare Ecco, penso che ehm, L'entusiasmo che ho tuttora Dieci anni dopo il battesimo Un pochino sia dato da questo mio Non riuscire ad accontentarmi Nel senso che Non è una fede come dire Ok, ho ricevuto il battesimo Adesso la metto lì Sta là e a posto, adesso faccio il resto della mia vita e la mi chiede a posto io in realtà sono irrequieto per, per natura e forse anche per battesimo nel senso che ehm, sono spesso alla ricerca, infatti io cammino corro, pedalo lunghe distanze, proprio perché in realtà sono figlie di questa mia irrequietudine di questi miei dubbi, di queste mie incertezze che mi portano a cercare ecco, io eh, amo un episodio che è quello dei discepoli di Emmaus eh, nel vangelo di luca dove questi eh, due discepoli camminano ehm, a una certa gesù cammina con loro <ride> e loro non se ne rendono conto cioè non lo riconoscono no e eh, eh, vanno in crisi loro non capiscono più niente ma chi era quello ma aspettano, che spettacolo e cosa fanno c'è un dettaglio nel vangelo di luca ehm, pur non avendo capito nulla loro, pur essendo in crisi, pur non avendolo riconosciuto, cacchio era là, non, avendo, non avendolo riconosciuto, ehm, camminano, vanno avanti, non è che vanno verso Emmaus, ma poi si fermano e dicono, aspetta, no, no, loro continuano a camminare nel loro dubbio, nella loro incertezza, nella loro crisi, ecco, penso che eh, da cristiano io... Ritorno spesso eh, so che è una parola che magari crea disagio. Torno spesso ateo per poi cercare Dio di nuovo e, e ritorno di nuovo e riscelgo, ritorno e riscelgo. Ah, ancora ateo ah, e ancora di nuovo, però Gesù ti scelgo. E come fanno i discepoli di Emmaus? Che loro nel dubbio, camminano e penso che il camminare sia l'emblema di noi cristiani, perché lo stare fermi, l'essere seduti e avere la fede che è messa lì in disparte eh, ti fa essere sicuro di tutto cioè di niente nel senso che è una fede superficiale ferma lì che non brucia che non ti fa muovere che non ti fa urlare non ti fa essere commosso da dio e, e invece la, il camminare l'essere in crisi che è meraviglioso eh, penso ti porti a, a, a dire dove sei? Ok, ti ho trovato. E scegliere ogni volta. C'erano i ehm, un vescovo del Triveneto, qui, tra, di queste tre regioni, eh, che aveva fatto un, una bella lettera che diceva, rivolta a noi catecumini tra l'altro, eh, che diceva che il cristiano è un ateo, che va a letto ateo e che la mattina eh, ogni mattina sceglie di credere. Ecco, penso sia, sia questo, cioè il rinnovare ogni volta... Eh, l'adesione al ok sono figlio perché se la metti lì poi si trovano persone che a 20 30 40 50 anni hanno la fede la conoscenza della fede che è ferma al catechismo che non va assolutamente bene perché è come se io frequentassi una ragazza con le stesse dinamiche eh, di quando ero alle elementari e dici ma forse andava bene all'elementare quel modo di stare insieme a una ragazza perché adesso sono cresciuto giustamente ma perché nella fede va bene così invece assolutamente no anche quella è una relazione d'amore anzi a maggior ragione e, e quindi richiede energia per carità richiede sforzo per carità richiede crisi sudore fatica ma che figata ma perché poi tipo, ti, ti, ti, ti risponde ti brucia questa cosa qui quindi non mi va di dirti eh, sì Dio, ah. però te, te lo dico molto serio, cioè oggi, 24 febbraio, eh, a me Dio ha cambiato la vita, ma io sono affascinato, innamorato totalmente di Gesù, ma totalmente, ma perché l'ho riscelto stamattina e lo riscelgo domani, e ogni volta, e ogni tanto ci litigo, e ogni tanto dico, ma che è sta roba? E poi ancora, è pazzesco, ma proprio da fuori di testa. Vuoi dirci qualcos'altro Dario? Cosa voglio dire? Qualche suggerimento per questa quaresima? Come viverla? Qualche suggerimento? Bah, davvero provate, provate a, a, a fare, a pregare, a scrivere il vostro di Magnificat, provate a riconoscervi figli partendo dal riconoscere con gratitudine, che quella è quella la parola fondamentale, cosa Dio ha fatto per te. Non è facile è molto più facile dire cosa io faccio per dio potrei elencare a mitraglietta adesso cose che io faccio per dio ma riesci a riconoscere cosa dio fa per te sembra una cavolata ma è molto più difficile davvero e poi vorrei vorrei unirmi eh, a tutto quello che si sta sentendo in questi giorni eh, in giro soprattutto oggi per le tv e, e, e poi all'appello anche di Papa Francesco eh, per il mercoledì delle ceneri, anche se so che siamo fuori casini, con registrazioni, robe, non lo so, eh, alla preghiera e al digiuno per, per l'Ucraina. Eh, e quello penso sia doveroso, soprattutto per noi cristiani, che stiamo per entrare in un periodo eh, enorme come la Quaresima. Grazie. Eh. Grazie. E basta dobbiamo dire ma quanti grazie gli dobbiamo dire basta basta <ride> basta basta bene ragazzi noi ci vediamo la prossima settimana eh, con una sì. nel frattempo continuiamo a ringraziare con un nuovo ospite un... anche lui è arrivato appena oggi con il pacco in realtà si sì, è arrivato oggi Esatto, in realtà sì. Ciao. Ringraziamo Dario di nuovo per la splendida testimonianza e anche per la riflessione. Ora proviamoci un po' tutti quanti, tutti noi a scrivere il nostro magnifico, che non sarà facile, assolutamente. Spero di, di potervi. Venire a trovare in Sicilia, che io infatti, questi incontri a distanza sono super una rottura. Vorrei venire lì. Ti aspettiamo a braccia Innamor aperte. Innamorato <ride> della vostra regione. Tu non ci devi, come dire, provocare, perché poi noi ti prendiamo sul serio. È <ride> la prima cosa utile. Cioè... Ti chiamiamo, <ride> certo. <ride> Ma no, ma è, è, in realtà è, è viceversa questa cosa, perché ogni volta le persone mi dicono «Vabbè, Dario, allora vieni a trovarci, va bene!» E loro lo dicono perché magari si deve dire per circostanza. E io invece mi trovano sempre là che vado davvero a trovarli. quindi Non devi <ride> prenderti troppe parole. Appunto, sono già finito in, tro in, in troppe case senza che loro se l'aspettassero. «Dario, ma dicevamo per scherzo?» «Eh, vabbè, oh, tu me l'hai detto!» <ride>